Avevi dubbi. Ok. Allora sono 11 euro e 17 centesimi a testa. Cos'è? È la mia parte, la tengo per i casi di emergenza. Ma quanti sono? Non Io lo so. Ma, ma... questo è il punto. Nessuno avrà mai il coraggio di contarli. Ricca non so se puoi fare puoi farlo tu. Ottima idea. Allora, questa è la mia parte. Questi sono quelli di Michelangelo. Qui c'è la tua. Graf! Ah è uscita dice che ha lasciato i soldi nella sua stanza. Ah. Ah. Quando è che scade la bolletta? Allora, qual è il problema? È successo qualcosa, amici. Sono tre giorni che non esci dalla stanza. Ah, ditemi qualcosa che non so. A volte utilizzo il tuo spazzolino. Ma non in quel set. Usi il mio spazzolino per lavarti i denti. <ride> no, no, no, tranquillo, non i denti. Ragazzi. Sì, ad ogni modo non vedo dove è il problema. Sta sempre che sono là dentro. È diverso, hai sentito citare qualche film negli ultimi giorni? Ora mm. che ci penso, quando faccio la doccia non sento più i filini di Psycho. Il che è inquietante. E mm. guarda, niente corrente, niente wifi. A quest'ora era già andato a sfasciare casa con un femore d'asino. E ora che ci penso, sono tre giorni che non sento più il fantasma che le due cose non siano collegate Ricca, basta con questa storia ma no, non esistono i fantasmi eppure se fosse di certo non devono andare in bagno non trattarmi con sufficienza eh? io non credo certo a persone morte che fluttano in aria con un anzolo sulla testa ma le loro anime rancorose sì però no, non è possibile che abbia una soglia di attenzione così bassa avete provato a bussare? Sono Davide. Tutto bene? Miki, non costringermi. Ok. Non volevo arrivare a questo. Cos'è stato? Peccato, sei un cretino. Ha lasciato la macchinetta sul fuoco. non ho lasciato la macchinetta sul fuoco. Mi paga, Ivan. No, non ho smesso di fumare perché, Ivan. Io ti sei. Ti sento malissimo, Ivan, io... Sentite, avete provato a chiamarlo? Chi? Michelangelo. Chi? Di chi stiamo parlando eh. da 20 minuti? Non risponde. No, Ce ne siamo accorti. È morto. Ma non Raffa un po' di ottimismo. Magari è solo caduto e ha battuto forte forte la testa. Che facciamo? Raffa, la smetti, sei inquietante, cazzo. Di fare che? Eh, dobbiamo sfondare la porta. Se è morto comincerà a puzzare. Fatevi da parte. Aspetta. Mm. Le mie mutande. Veramente sono le mie? Ah sì? Sono due mesi che le indosso. Ti, una volta che Ma che cazzo? È un casino qua. Non mi parla. Cosa sta succedendo? La sponda non sta morta. Smettetela! Ci stiamo suggestionando e, e succede se, se credi di avere un cadavere in casa quella parla con un pupazzo di merda e tu continui a fare lo struzzo con sta storia dei fantasmi! Tu che cazzo ci fai qui? Eh, niente, ho finito di fare le prove. volevo un caffè. Ho visto che la tv non funzionava e sono andato su ad aggiustare la parabola. Quella... Eh, non è la nostra. Ah. Quella tv non ha mai funzionato. È lì per ricordarci che i sistemi di controllo di massa in questa casa non hanno potere. Uraf, oh, che simpatico, ma come fai a farlo parlare senza muovere le labbra? Cazzo, guardi. Uh, Rika, ma uh, dove sono finite le sigarette? Ho cercato dappertutto in camera tua. Anche nel posto segreto che sei tu. Va fanculo, va. Eh? Mm, ma ma come hai fatto a girare per casa senza farti vedere? Per la stanza di là, si taglia. Ah Rafa, comunque anche in camera tua non c'erano le sigarette. Ok. Adesso che abbiamo risolto il mistero di Alzurrina, ci vogliamo concentrare un attimo sull'altra faccenda? Quale? Don Franco. Ma è morto. Michelangelo, Michelangelo. Ah, sì, quello. Perché cosa è successo a Michi? È morto. No, non diamo conclusioni affrettate. Forse è morto. Sapete, è un po' come il gatto di Schrodinger. Finché non troviamo un modo per entrare, Michi può essere sia morto che quasi morto. Mm. Avete provato ad aprire la porta? Non ci credo. Nessuno mai è mai entrato in questa stanza. È un po' come aprire il vaso di Pandora o scoprire che c'è dietro un glory Cazzo, è una cagata. Ma è una stanza normalissima. Tanti anni a immaginare mondi fantastici, realtà parallele, poi entri niente, niente. Ma come ce l'ho morto c'è? Cioè. Il secondo bagno Il proprietario non ci ha mai mentiti allora Ragazzi Immaginate le cose che potremmo fare Ragazzi mm. Credo che Michelangelo voglia ucciderci tutti cosa malata è? È la trama. Un eh. oh no! biscotto, attento, presto. Mm. Miki, ma dove eri finito? Ti cercavamo tutti quanti. Ero in facoltà, facevo un esame. Per tre giorni. Ho visto cose ragazzi, eravamo a centinaia, ho visto studenti accalcati come profughi su un comune. ho visto professori chiamare nomi a caso e tutte le prenotazioni andavano perdute come lacrime nella pioggia. Miki, sta cosa è inquietante, te ne rendi conto? Sì, ad un occhio un esperto può sembrare È la trama. La nostra trama c'è tutto quello che abbiamo vissuto sin dal primo episodio. Ho cominciato ad unire i pezzi quando ho capito che qualcosa non andava, che qualcosa di grosso stava per sconvolgere le nostre vite. E quel qualcosa ormai è molto vicino. Manca solo un elemento prima della fine di questa serie. Quale elemento? Il cliffhanger Oio, oh, avevamo il telefono fisso?